Angelo io ho avviato la registrazione perché qua sono successe un po' di cose strane Allora se state vedendo questo video sono successe alcune cose strane E vuol dire che ve l'abbiamo caricato apposta Ma noi qua abbiamo creato questo mondo per giocare insieme e eh, a divertirci esatto per, sì, sì sì sì Sì perché praticamente noi Allora stiamo giocando un po' a Minecraft modato E anzi Angelo dammi un attimo un pugno Per far vedere che comunque non sono in creativa Esatto Vedete ci sono i cuori <ride> Ci sono alcune mod Che <ride> Cosa ridi? Deficiente. Ci sono alcune <ride> mod ragazzi Che comunque noi C'è anche qua la La, la Nothing of Items non, non mi ricordo come si chiama quella là Comunque E um, è... Ad ogni modo ci sono un po' di cose strane, sono successe tipo sono rotti dei blocchi, queste robe qua eh, Guardate qui, vabbè questo è un creeper Questo è vabbè, stato è un creeper è un, so è un creeper. Allora prima di tutto iniziamo a prendere... Um, prima di. Tutto no aspetta, Dennis, Dennis, Dennis, prima di iniziare aspetta Eh, dimmi. Così stavo tu Cosa? Mi è comparsa una torcia maledetta in mano, così a, dal nulla Una torcia maledetta? Cosa stai dicendo Angelo? <ride> una torcia maledetta Buone buonellaccio, sì stavo tu No scusami, ma no, no veramente c'è scritto maledetta un attimo eh. Aspetta, aspetta, fermi qua, che qua ci sono cose strane Allora, uh, ok adesso avvio la musica inquietante perché qua ci sta Allora prima di tutto mi faccio una fornace perché già qua stiamo andando a finire male Eh io allora prendo eh, pre prendi legna Prendi legna, prendiamo un po' di cose Perché è arrivata questa torcia chiamata maledetta Che ce l'ho io qua nella mia mano È e, e, e apparsa a te mi hai detto Sì è apparsa però nel primo slot dell'inventario Nel primo cioè... slot Ok Allora questo forse vuol dire che è una sorta di segno Poi la torcia di redstone Perché una torcia di redstone Scusate ma Allora io so le mod che ho inserito Perché ho inserito delle mod È vero in effetti Ma io sono abbastanza sicuro Che non, non c'entra Non ci sono mod Nel mio mod pack appunto Che uh, Ti diano torce di redstone eh beh se non lo sai tu guarda no. non posso No io ne sono abbastanza sicuro Poi dopo non potrei giurare Non posso metterci la mano sul fuoco Però sono abbastanza sicuro Che non ci siano mm, appunto cose di questo tipo Quindi vediamo un attimo come Cosa possiamo fare per capire bene Cosa, cosa sta succedendo Potrebbe essere anche semplicemente un bug Eh Mm, sì, molto bug. probabilmente sì. Oppure un bug che ci può... Mm, non si sa, non si sa. Dovremmo no, scavare infatti. a fondo di questa cosa. Infatti scaviamo a fondo, forza. Scaviamo. <ride> scaviamo, a fondo. scaviamo, scaviamo. No, noi siamo un po' così, un po' sciocchini perché io non è che ci stia credendo molto. Infatti mi sento un po' scemo a registrare questo video perché ho acceso la registrazione, no? Però, così no. Cioè, mi sento... Ah so, sì! So già... Per divertimento, dai, Dennis, cioè pure tu. Nel no. senso, dai Io so già che questo video non, non lo caricherò più che altro Cioè questa è la cosa che so già Perché noi stiamo parlando come se fossimo in un video Però <ride> inutilmente E eh certo, no. quindi... eh, eh certo. Mi sembra giusto Eh, allora, è questa... si stanno sentendo cose abonive? Eh? Scusa non come? Non si stanno sentendo cose abomin... Ab... Ah, abominevoli sono... forse volevi dire Sì, sono dislessico Abomine... Ma che c'entra la sì. dislessia Dai la dislessia mi farei, quella, Non mi cadere in questi parola. errori La dislessia Ah beh te la, la cosa. No. Sì vabbè insomma Prendiamo sì. il cibo No è un po' imbarazzante questa cosa Oddio se taglierò qualcosa Vabbè ho un video già fatto così a caso È logico che non ci siano No però è buono basi. sai Perché ci serviva un altro video da fare in effetti Quindi questo va bene Va bene, in effetti sì Vabbè che, che ne so andiamo a esplorare Vediamo se succede sì, qualcosa Sì, Andiamo ad esplorare ma come sto parlando pure Anzi prendiamo le cose però prima Perché non si sa mai che magari succede qualcosa E ci servono le cose Ma eh, per... però spacchi tu ci eh, vogliono gli anni qua No ehm. ma scusa infatti perché ci vogliono così tanti tante ore? Forse questa sarà una mod Esatto esatto Buon mm. No dai ma scusa ma ci stiamo, stiamo mettendo mezz'ora Ma hai per... visto No dai ma questo non c'entra col mod pack Dai non mi dire cioè eh, Non lo so se non lo sei tu come lo faccio spero io ma è strano oh, Ok ce l'abbiamo oh. fatta A parte che oh. avevo altre due crafting table nell'inventario, in Quindi vabbè Ma vabbè, poi questi alberi facendo. sono No scusa, io sto vedendo gli alberi che sono blu Azzurri tipo Qua. Ma come fai? Ma come fai? Le foglie degli alberi qua da me sono blu Azzurri tipo Non, non ho capito oh, No no, il... vedo... no no io li vedo No no io li mi sono No, no parla forte no. idiota Che cazzo ti stai, stai, stai lamentando Scusami scusami No hai ragione hai ragione Ti devo dare devo un normalino. fiore per svegliarti Ok no. bene Ho un po' Un po' okay, sì, sì, proprio un popi poppy, poppy. C'è cioè, eh, un, uno zombie qua dietro però Stiamo oh, attenti perché qua ci sono Angelo parla forte, hai detto cosa bassa voce I Oh scusami però, che ne so, controllo così a caso È logico che mi gira e vedo uno zombie e dico ma che cosa Però con fare schifato come dico io Cioè, capito? <ride> esatto perché i zombie fanno abbastanza schifo Intanto ammazziamo questi animali, cose, le cose che ci sono qua No aspetta Dennis! Angelo No, no, no, Dennis Dennis, Dennis Cosa? Dennis. Dimmi Io ho visto una cosa Orribile Cosa hai visto? Dennis, Angelo. sono nel nulla Sono nel vuoto cosmico cosa Dennis! Cosa Angelo, ferma un attimo Cosa vuol dire che sei nel vuoto cosmico? Spiegami Vedo tutto buio No, no, oddio Oddio, oddio Che schifo Ma cosa? Vedo un corridoio lungo, nero la cosa più brutta che abbia mai visto in tutta la mia vita. No, no, dai, non mi dico. No, no, aspetta un attimo perché qua mi sto... Allora, non so se cringiarmi per ciò che stai facendo oppure spaventarmi. Tu stai scherzando oppure sei serio? No, sono serio. S sei serio. Allora, Angelo, se mi stai facendo uno scherzo, io qua... Se no, no, stiamo registrando un video, non mi Puoi, puoi fare uno scherzo, cosa faccio? De Denis, sono in un buco di fogna, sono in un tunnel lungone... Io non mi muovo perché so sto sentendo rumori orribili. No, che rumori... Angelo, non penso ci male... Vuoi... <ride> sì, rumori, che ne so... Allora, a parte che mi fa pensare male questa cosa, però... Non ci credo... Oh, ma perché è pieno... è pieno di zombie? No, no, fermo un attimo, qua io ci sto morendo però, eh... Allora, no, ci sto morendo, ci sto morendo, per carità, no, per bene, carità... No, morire. io sto in sto tunnel, non so dove sono, ma... No, allora fermati un attimo, perché qua non ci stiamo capendo. Tu sei dentro un tunnel, un tunnel lungo, mi hai detto tutto buio. Ma è nero, sei tutto buio, non sto vedendo niente. Ok, perfetto. E perché stai in quel. Cioè, vieni qua no? Perché dove, poi come ci sei finito là dentro? Ma infatti non lo so, Angelo. Non no, Denis, per favore, aiuto. Eh, ho capito, non ti aiuto. Allora, se, se vuoi che io ti aiuti, mi devi spiegare bene cosa, cosa stai vedendo lì davanti a te. Sto sì. vedendo tutta tipo allora, so, uh -huh. allora Vedo un corridoio Completamente lungo Che i junk manco si caricano Cioè vedo tipo grigio okay. un tot E basta Sto vedendo solo questo cioè praticamente tu stai vedendo una cosa non normale su Minecraft praticamente mi stai dicendo Esattamente, okay. non capisco quello che... non lo so Io non volevo dire ma lo sapevo, lo sapevo Cioè prima non ci credevo, lo, lo so che prima ho detto che non ci credevo ragazzi, lo so perfettamente E non incavolatevi perché so che adesso questa cosa potrebbe far incavolare qualcuno Ma cioè nel senso... Questa cosa potrebbe essere veramente Una sorta di mondo maledetto Soprattutto con la torcia di redstone maledetta Perché appunto è sì. chiamata Ma poi perché Cioè, nel senso è un nome stupido Da dare una torcia, cioè, perdonami ma maledetta Allora qua ci sono dei fili che dobbiamo collegare Per capire bene, perché Tu sei dentro un tunnel tutto buio Mi hai detto Esatto, esattamente, hai capito se, Quello so, è il problema è, è un problema, sì, perché se è, è, se è vero ciò che mi stai dicendo Vuol dire che è, abbiamo davvero un. No, un non è vero, sono scomparso così a caso, giustamente Mi Sono trovato e mi sto inventando tutto Mi sembra giusto Ma, ma Infatti continuo. tu non ci sei infatti, tu, cioè, infatti questa cosa mi sta facendo un po' preoccupare Perché non so cosa potrebbe essere successo Perché a volte nei mondi di Minecraft, ragazzi Succedono cose strane Perché Minecraft è un gioco spaventoso Cioè, secondo me, Minecraft è proprio stato ideato Per fare, per, per fare dei misteri. Misteri. E secondo me ci sta anche a livello tipo di, di influenza che questa cosa può avere, perché comunque cioè, se ci sono dei misteri nel gioco, chiaramente poi dopo ne parlano tutti, no? E quindi secondo sì, me è stato quello. fatto apposta. E esatto, esattamente. E su Minecraft ci possono essere questi misteri, proprio per, per aumentare la fama del gioco. Il fatto è che è proprio capitato proprio a noi, perché di solito queste cose non succedono, no? Quindi, ora, dobbiamo cercare bene di capire Qual è il mistero dietro tutto ciò E sopra è sopra esploso qualcosa Ho sentito bene, ho sentito io con le mie orecchie eh, io, Allora, io sto lontanissimo Io non ho sentito niente attorno a me okay. Quindi non è che sono solo lontano Sono in un buco di fogna Sto pure... Mi sto cagando a Dolly. No, no, no, no fermo, fermati un attimo, fermati un attimo. Qua fuori, fuori da me c'è uno scheletro. A, pa a parte che c'è uno scheletro che mi stava uccidendo letteralmente. No, mi sta uccidendo... No, Angelo, qua eh, però ci sono troppi cose. Cioè io qua sto per... ho pochi cuori. E poi fuori ci sono cose del tipo... ho visto una sorta di altare, io ora ho paura di avvicinarmi perché c'è quello scheletro lì davanti. E il fatto è che io muoio Cioè se vado avanti così Io sto, sto per morire letteralmente, Cioè non Devi rigenerare Non lo so M Mi devo rigenerare in qualche modo Solo che qua il cibo eh, Che ho Mi dà pochissime cosciotte Letteralmente pochissime Non posso fare Molto praticamente Anzi pr praticamente Non posso fare niente Posso mangiarmi questo pollo Che però mi dà Guarda Mi dà un Una cosciotta di pollo e Praticamente beh, dai, È sempre meglio di niente Eh certo sempre meglio di niente Però oh, No scusa, io qua però dico... Non so se muovermi Te lo giuro Sono fermo all'inizio Non so se muovermi E andare avanti eh, guarda Non saprei cosa potrebbe succedere Anche perché poi magari in questo mondo Ma io nell'inventario ho una cosa chiamata co Chaotic Core Ok allora io qua davanti vedo appunto un, un altare tipo con una sorta di diamante Mi sembra Mi sembra sia una sorta di diamante E qua mi scrive Need soul vials Cioè nel senso eh, no aspetta Denis, serve Denis Cosa, Denis, cosa Denis, Angelo Denis. Cosa dimmi Aiuto eh, Mi sono teletrasportato In una zona tipo savana okay. Davanti a me tipo c'è un maiale una, cosa, una zona esplosa E poi tipo c'è un cratere. Oh ti vedo Oh, ah se... sei qua perfetto Ok quindi ti, ti sei ritele qua Ok bene vieni vieni vieni vieni. Allora vedi arrivo, cosa, arrivo. cosa Insomma ci sono delle cose qua strane Qua, qua praticamente dice cosa... Need soul vials che non so cosa voglia dire Vials ma soul vuol dire anima Questo lo so esatto. per i motivi e, Allora è un po' È un po', un po' strana questa cosa Cioè nel senso è apparso appunto un altare Ora io non so se ripeto nelle mod ci sono queste cose Oppure no potrebbero no, esserci come potrebbero Non esserci no. Dai, no, eh. veramente un altare Anni Ma sì. ah, comunque tieni Io ho trovato del cibo Mentre tipo Che stavamo Stavamo Prima sì. che succedesse solo Ramadan. Ok Ramadan. Stavo in teoria Raccogliendo cibo comunque, Ok tieni, te o Ah ok bravo bravo Oh 14 costolette Bravo grazie grazie e adesso le cuociamo e mangeremo Saliamo, forza, forza, Vai andiamo. saliamo, saliamo, forza Allora tu ovviamente eh, ricordati la zona Eccoci, eccoci, lo sapevo, lo sapevo Qua c'era un altro altare Non so perché lo sapevo in realtà Mi ricordavo che ci fosse un altro altare Ma forse ma? mi sto abbastanza impazzendo secondo me Perché <ride> sto dicendo un sacco di cavolate oggi E soprattutto oh, Angelo stiamo, stiamo seri perché Allora, questo video abbiamo capito che lo caricheremo Anche perché tu se mi stai dicendo la verità Sei stato teletrasportato chissà dove Ma te Te lo giuro, ero in un tunnel nero, poi dopo che tu hai detto, oh, un altare, mm. sono comparso qua, proprio su quell'albero, di, di pino, di, vabbè, una savana, un albero savanese, sì, sono comparso alba... proprio qua sopra Ok, ok, quindi tu tipo, sei, tra... sei stato vabbè, ho capito, quindi... e poi tu non sei più potuto andare tipo avanti, no, D dentro no, quel tunnel, no, hai detto esattamente, No, esattamente, no, no, no, no, <susurre> mi sono proprio mosso Ma mi sembra strano, che, che cos'era quel tunnel? Cioè, eh, potrebbe essere qualsiasi cosa ora che ci penso cioè potrebbe condurre Guarda, da qualsiasi parte No dico. no te lo dico Quello che ho detto era talmente tanto profondo Che io non potevo manco vedere da la... Ma dici un pochino di luce Un barlume? Niente non vedevo nulla È presente qua questa caverna Peggio Eh no perché io praticamente Ho il modo della luce E posso vedere tutto per fortuna Quindi va bene così Però comunque Era tutto buio Quindi non potevi vedere niente E però davanti esatto. a te vedevi una porta Mi hai detto giusto? Esatto, sì, vedo una porta Ok, ok, quindi praticamente eh, lì potremmo andarci se mai verremo teletrasportati Se io verrò teletrasportato almeno ci andremo sicuramente, Angelo E eh, sto per morire, ciao um, Qua c'è uno zombie, c'è uno zombie, via Ok, praticamente qua io direi di farne tipo una sorta di base segreta Base segreta? No, anche io castitane. lo credo, sì, è meglio, è meglio Se no esatto. moriremo qui Sì, praticamente moriamo anche perché poi qua mi sembra abbastanza difficile con queste mod Non è Minecraft normale, è molto più difficile con queste mod Esatto e quindi esatto, niente, esatto, noi continu continueremo questa nuova avventura e cercheremo di capire quali segreti si nascondono in questo mondo.